Non male, più entusiasmo dai, un altro applauso Del adesso l'entusiasmo deve arrivare a seconda di cose belle che faremo Allora è bene cominciare a dire che cosa faremo Che cos'è lo Slot Mob? Lo Slot Mob è un'iniziativa nazionale che parte dall'associazionismo da Roma Ormai un po' di anni fa, due o tre anni fa e so, ci sono stati 222 slot mob in Italia il 223 è oggi qui e vi coinvolge tutti perché è rivolto alla cittadinanza è un flash mob slot mob flash mob delle slot si svolge in un bar che ha fatto la scelta che sicuramente non è vantaggiosa da un punto di vista economico di non avere le slot di toglierle ecco perché slot mob il flash mob prevede che la gente, tutti i cittadini Chiunque si ritrova in questo bar per fare, prima di tutto come mobilitazione, quella di fare una consumazione di eh, favorire il bar da quel momento in poi, non è solo per oggi, è per tutti i giorni che seguono, di favorire, di premiare col proprio portafogli la scelta dei baristi che appunto perdono un vantaggio economico, lo perdono per avere un vantaggio sociale, cioè un bar come questo, che è bellissimo, io non c'ero mai stato, dove la gente può relazionarsi, giocare, stare con la propria famiglia in tranquillità, Giocando al biliardino, giocando al ping pong, non al gioco d'azzardo. Andrea Foglia, promotore di Civitanova la droga e promotore del secondo slot Mob, perché a Civitanova noi uno slot Mob l'abbiamo già fatto. Maggio 2017, torniamo un anno dopo finalmente. Maggio 2018, siamo al Bar Cincialegra. E come ci arriviamo a questo secondo slot Mob di Civitanova? Sei bello carico, Andrea? Buonasera a tutti, benvenuti. Paolo, assolutamente sì, perché da, da quel maggio Bar della Galleria, Civitanova in Piazza abbiamo fatto diverse iniziative di sensibilizzazione, di informazione, siamo andati nelle scuole, nelle società sportive, abbiamo coinvolto perché questo è l'obiettivo principale di sensibilizzare e di informare la cittadinanza, quindi la società civile. Ma parallelamente abbiamo anche costruito una relazione eh, stabile e continuativa con la nostra amministrazione per cercare di dar vita, eh, ovviamente l'amministrazione con il supporto di associazioni di altri eh, enti e dipartimenti che si occupano appunto di, questa, eh, di questo tema, di questa condizione, di dar vita a dei regolamenti che possono qualificare il territorio e quindi aggredire e abbattere questo tipo di... Disagio sociale, quindi dipendenza, gioco d'azzardo. Spieghiamolo meglio, questa non è un'iniziativa che vuole criminalizzare i bar che tirano avanti usando il gioco d'azzardo, perché tra l'altro è perfettamente legale. Il problema è che c'è stata una proliferazione assurda, smodata, in incredibile, che ha favorito il fatto che tanti sottovalutassero i rischi e cadessero in questi percorsi di azzardo problematico e di azzardo patologico. Pensate che i dati che provengono da un ente certificato nel 2016, nel Comune di Civitanova, sono stati spesi 126 milioni di euro per attività di questo tipo. Cioè significa che sono denari sottratti ad un'economia virtuosa. Questo solo per rendersi conto della dimensione del fenomeno. Significa pro capite che all'anno ogni cittadino, una cittadina di 42 mila abitanti, hanno speso pro capite ognuno 2.945 euro incredibile la media nel 2016 il reddito pro capite anno di un cittadino cittanovese era di 18.000 euro allora togliete circa 3.000 euro per gioco di questo tipo 550 macchinette distribuite sul territorio cittadino 2016 con un trend di più 10% rispetto all'anno 2015 126 milioni di euro che la cittadinanza, dal punto di vista statistico, poi verrà qualcuno da fuori a spendere a Civitanova, sottratti ad una economia virtuosa, quindi informazione. La seconda, l'indifferenza, vogliamo restare indifferenti, ignorare la questione, non documentarci, assistere o sostenere il dualismo da tifo da stadio, tu sei contro pro. Per questa giunta contro, non siamo contro nessuna giunta, ci hanno anche politicizzati. Sì, perché è un tema politico, è assolutamente politico, ma non partitico. Uno dei, dei, dei promotori dell'iniziativa di oggi è Sentinelle del Mattino. Giorgio, tu puoi eh, con me aiutarmi a presentare una delle iniziative del giorno, quella che secondo me non avrà alcun successo, ma per questo è bello tentarla. Sentiamola un po'. Il primo gioco che vi proponiamo è un gioco di resistenza <ride> o, se, o se volete di resilienza allora parliamo di dipendenza chi non ha la dipendenza? la dipendenza dal caffè dal dopo caffè dal mazza caffè una delle dipendenze è quella del, dell'uso dello smartphone allora noi vi proponiamo una gara ci sarà un premio importante bellissimo di provare a vedere quanto tempo riusciamo, grandi e piccini, maggiorenni e minorenni, riusciamo a resistere senza utilizzare il nostro telefonino. Ci sono le etichette per riconoscere il proprio telefono, è importante che però il telefono rimanga con la suoneria, al massimo in modo tale che quando squillerà saremo tentati dall'andare oddio chi è che mi chiama chi è che mi manda un whatsapp o mi manda un messaggio ecco vediamo se e quanto riusciamo a resistere ripeto bam, bambini perché ormai ce l'hanno fin dalle elementari eh, fino ai ultra novantenni ecco a resistere senza usare il nostro telefonino, 10 minuti, 20 minuti, un'ora, ecco la sfida è questa, ci sono due cesti, garantiamo che non vengano scippati, metto il mio nome sul cellulare e quindi invitiamo i più impavidi, i più coraggiosi a lasciare il proprio L'Azzardo è una delle nuove dipendenze, si lega a questo nuovo ventunesimo, questo secolo che è arrivato, il ventunesimo, in cui ci sono le cosiddette dipendenze digitali. C'è una strettissima connessione tra Azzardo e Era Digitale, non dobbiamo scordarcela, tanta fetta di azzardo avviene online e probabilmente sempre di più l'online conquisterà anche questo settore del commercio vi presento Federico dell'associazione Gladdad. allora tu sei uno psicologo però sì. dobbiamo dire una cosa tu non sei qui per fare prevenzione del gioco d'azzardo bensì no io mi sono cercato di intrufolare all'interno di... mi intrufolo nei vari slot mob ed altre um, iniziative a contrasto dell'azzardo con una lotteria una lotteria eh, che tra le altre cose è gratuita e ehm, eh. Si può, si può vincere come potete vedere un milione di euro. Quindi, ah, quindi, quindi l'autopostazione è quella dove c'è scritto: Qui vinci un milione di euro. Esatto. Paolo. E tu vieni qui a fare promozione del gioco d'azzardo. Sì, è una sfida, è una sfida per me e per le lobby del gioco d'azzardo che rappresento, ovviamente. Io con questa mia lotteria metto in palio questo milione di euro eh, gratuitamente. Vi ripeto: la partecipazione è gratuita, quindi chiunque può provare, anche i bambini perché qui cioè, non c'è azzardo. In teoria Beh, è pietoso. lo <ride> anche i bambini. Ma se... no, no facciamo ma facciamo così: Birra, la faccia traccia che, è che ah. Facciamo è vergognoso dalla quinta elementare in poi va bene? è vergognoso, va bene vai avanti, vai avanti. Allora, vabbè, abbiamo dato spazio questa lotteria è una lotteria a probabilità decrescenti che significa? ci sono sei prove sei prove, che vanno svolte tutte quante e vanno applicate tutte quante attraverso la fortuna ovviamente perché nel, nell'azzardo come tu ben sai non c'è nessuna abilità ma è solo sì, fortuna bellissimo cioè, Va bene, il tutto nasce semplicemente da una scelta sicuramente Ci hanno invitato più volte a mettere Gratta e Vinci Ci hanno richiesto più volte di questo Ci hanno richiesto anche di mettere le slot Quindi Gratta e Vinci, slot, ti hanno, no. hanno, no, no, hanno, hanno offerto? Scommesse pure? No, scommesse no T'hanno offerto solo quelle due No, okay. ci siamo arrivati nei altri giochi E tu hai detto sempre no No, ah, no, no, no, no. Allora all'inizio... È ritentata abbiamo fatto, eh! Abbiamo fatto... Quando abbiamo rilevato il bagno... Ah ok ok, okay. quando c'è stato, stato il passaggio ok! Il passaggio. E diciamo che lì avevamo iniziato a fare un attimo la per il passaggio del punto. Poi ci siamo bloccati perché comunque ci siamo resi conto che volevamo dargli un taglio diverso. Cioè? Un'identità particolare? Quale? E diciamo che qui c'è spazio per giocare a pallone, a pallavolo, a ping pong, a bigliardino scivoli e robe varie eh, siamo genitori di quattro figli siamo contenti che qui ci siano famiglie e che vengano a giocare che ogni tanto consumino perché per noi è il lavoro <ride> però ecco la cosa è che comunque eh, stiano bene stiano cioè... bene e se uno viene qui si appoggia non vuole spendere gioca comunque con le proprie famiglie che per noi è importante per te è bello vedere che c'è questa atmosfera vero? Per me fate un applauso figli. a Valeria